trovati da Gerardo Paterna per ReTV. Altra intervista con un ospite davvero inedito. Oggi parliamo ancora di crowdfunding, quindi come questa tecnologia, questo nuovo pensiero ha cambiato l'accesso all'investimento immobiliare. E lo facciamo con Giovanni Buono, eh, country manager di Housers Italia. Ciao Giovanni, grazie per essere con noi. Ciao Gerardo, grazie ancora. Per avermi invitato, a fatto l'opportunità di questa intervista. È un piacere, devi raccontarci sì. un sacco di cose oggi. Sì. Allora, Hausers, sì. sì. ehm, operativa in Spagna da qualche anno, pochi, sì. avete già raccolto oltre 33 sì. milioni di eh, euro, sì, certo. arriva in Italia, avete già fatto qualche operazione, raccontaci un po' cosa state facendo in Italia. In Italia stiamo sviluppando da un lato la, le offerte immobiliari da presentare sulla piattaforma, quindi stiamo ricercando uh, quali sono le città, i quartieri, i prodotti su cui uh, si può investire, cioè, e più convenienti dal punto, dal punto di vista del ritorno economico, dall'altro lato ci stiamo facendo conoscere sia come piattaforma sia come Uh, formato, no? investimento, certo. la tecnologia, uh, gli aspetti anche uh, legali, tecnologici, operativi di come una piattaforma come la nostra funziona, quindi da un lato gli immobili, da un lato gli utenti della piattaforma. Bene. Ci sono sempre due aspetti che eh, tanti utenti eh, diciamo, ancora non comprendono e poi c'è una domanda chiave, intanto la differenza fra lending crowdfunding certo. e equity crowdfunding e questo è okay. il primo aspetto e poi il secondo tema riguarda ovviamente ma i miei soldi come sono garantiti, Entete. sapendo sempre come dico in modo ossessivo che non, so non se... esiste investimento certo. esente da rischi, quindi certo. cominciamo a parlare un po' di queste differenze di modello. Okay. Ehm... Io mi sento di parlarne con confidenza diciamo, con, di, di entrambi i modelli perché AUSES è partita con un modello di equity crowdfunding okay. e poi a gennaio 2017 mm. ha fatto un cambio mm. verso il modello lending, tra l'altro okay. in Spagna dove siamo partiti senza una, un, un quadro legislativo esistente sul crowdfunding in generale, siamo stati la prima piattaforma ad avere una licenza per operare Uh, in crowdfunding in tutti i modelli perché lì sotto un unico ombrello è stato messo il crowdfunding e direi il fintech in generale sì. e quindi se hai una licenza per fare una cosa puoi farne tante altre certo. okay. eh, come dicevo a Genneo siamo passati al modello lending, differenza fondamentale in genere queste piattaforme mettono in comunicazione dei investitori, dei potenziali investitori e delle società che realizzano delle operazioni immobiliari okay il rapporto tra questi due attori, investitori e società, appunto nell'equity gli investitori entrano nel, nell'equity, appunto, quindi diventano soci della di capitale, società, di capitale okay, dell'impresa della, della, dell che poi sì. farà l'operazione, mentre nel lending gli investitori prestano denaro alla società che realizza l'operazione immobiliare, anche se poi il crowdfunding, così come il crowdfunding, eh, si fa anche su altri tipi di attivi, quindi addirittura per, per dare, dotare di circolante eh, un, un imprenditore, un professionista, quindi per il meccanismo di Beh, base sì, è questo ci, qua. Ci sono un sacco il di piattaforme, di piattaforme adesso anche. prestiamoci, tax, ci, la borsa del credito, città, eccetera, eccetera. Sì, okay. sì, esatto. Chiarissimo. Che tipo di garanzie, se possiamo dire garanzie ammortizzatori, certo. eh, insomma... Certo. sicurezza, ecco, okay. una rete che, una che preservi rete. da una caduta rovinosa dell'investimento, certo. se esiste. Okay, io distinguerei uh, le garanzie operative da quelle legali e quelle diciamo, delle, del, della piattaforma tecnologica, okay? quindi garanzie operative. Uh, prima di tutto siamo estremamente eh, cauti nel scegliere l'immobile okay. e la location, cioè città facilmente riconoscibili, Milano, Madrid, Lisbona, quartieri... Uh, semi premium direi quindi non la estrema periferia non il centro che magari è, è troppo stabile no, come mercato ma uh, quartieri che in qualche modo stanno vivendo una seconda giovinezza quindi il mercato immobiliare ha ripreso una salita o il rapporto tra prezzo di acquisto e eh, opportunità di locazione può essere particolarmente vantaggioso però senza correre troppi rischi in questo senso uh, seconda garanzia operativa e a livello di business plan Abbiamo dei cuscinetti, cioè se il, pensiamo che uh, l'immobile si possa comprare a un certo prezzo, uh, scusa, rivendere a un certo prezzo, il prezzo di vendita dell'uscita dall'investimento diciamo, lo mettiamo nel business plan con un valore più, più basso. basso. Stessa mm. cosa per la locazione, se pensiamo che possiamo affittare un appartamentino a 1000 euro al mese lo mettiamo in 800. Okay. Poi ulteriore cuscinetto è un vero e proprio cuscinetto economico nel business plan per far fronte a dei... Ai, a degli imprevisti come può essere un ritardo di una società che fa la ristrutturazione può capitare, può capitare eh, o i tempi per trovare l'inquilino ideale possono essere più lunghi del previsto e lì inseriamo un, appunto un cuscinetto economico che possa far fronte in quel periodo di, diciamo, di, di incertezza Tant'è vero che abbiamo lanciato una vera e propria feature su di, determinati prodotti, quelli messi a reddito che si chiama InstaRent cioè okay. tu investi uh, e quando finisce diciamo, la, la, il periodo di raccolta ricevi già il canone di locazione, cioè l'interesse proporzionale sì. al canone di locazione ideale che c'è da business plan ah. durante i sei mesi, uh -huh. questo attraverso un cuscinetto economico che viene messo nel business plan e questo ci dà un margine appunto di sei mesi per trovare un inquilino ideale quando non c'è cioè, già, cioè. tant'è vero che su due, due immobili su quattro dei milanesi abbiamo trovato gli immobili con l'inquilino già di, Diciamo, pagando sì, sì, un dai, contratto di quindi uh, ulteriore garanzia no, bene, e mo okay. mostra di come cerchiamo di trovare non l'opportunità sì. ma l'immobile che dà i numeri ma con certa sicurezza poi uh, uh, garanzia dal punto di vista legale i contratti di auses che sono contratti di prestito non sono contratti di prestito qualsiasi ma sono stati strutturati tra, tra studi legali di primissimo livello sia internazionale spagnolo, italiano Uh, poi racconterò un ulteriore livello di sicurezza per far capire la complessità anche del modello uh, che è complesso per garantire maggiormente l'investimento non per confondere anche perché tutto questo è, è pubblicato nella piattaforma e ad ogni progetto tu puoi andare a vedere l'immobile, la società che riceve il prestito il tipo di contratti tutti diciamo, gli attori coinvolti certo. in, in, in questi tipi di contratti come ti dicevo un prestito che partecipativo e convertibile con garanzia ipotecaria, cioè l'immobile fa la garanzia al prestito che l'investitore fa okay. alla società che acquista. Okay? La società non ha, o nel 90% dei casi non ha leva, a meno su uh, tranne che in alcuni progetti di investimento a breve termine un massimo di un 25% uh, di leva, però dove il contratto con, tanto con l'istituto bancario che con la società è costruito in modo che l'investitore crowd abbia diritti di precedenza sull'istituto bancario, oh, certo, anche perché questo si riesce a fare con accordi speciali che abbiamo con delle banche eh, spagnole appunto certo. e quindi questo garantisce che se domani va in default la società che riceve il prestito eh, che poi default in questi casi è che l'inquilino non paga l'affitto per numerosi mesi o che certo. non si riesce a vendere no, il mobile per numerosi mesi Uh, o non lo riesce a fare la proprietà, uh, il prestito si trasforma in equity della società, quindi l'investitore diventa proprietario di un pezzettino dell'immobile. Dell una volta fatta questa operazione si lancia una serie di referendum, adesso che è molto popolare no? la strada di referendum, certo. uh, e si chiede a, agli utenti proprietari di quell'immobile uh, cosa vogliono fare. Cioè, sì, volete vendere a 100... Il sì, okay. Esatto, il business plan era a 100, okay. volete vendere a quel prezzo non riusciamo a trovare un compratore. Okay. Abbiamo trovato uno che ti offre 98. Vuoi vendere a 98? Certo. Se il 90% degli investitori dice sì, si vende a 98 okay. e si riprende parte eh, del capitale. Quindi in teoria c'è sì il rischio di perdere tutto il capitale, come qualsiasi operazione, cioè se compri una casa e arriva una bomba, che certo. distrugge l'appartamento, sì. hai poche garanzie. Eh. Però ci sono delle garanzie parziali che noi crediamo che siano abbastanza solide. Ok, ok. okay. E nel caso invece, questa domanda più cattivella, eh, e se fallisse Ausers ah, no, o sì. se cessasse le attività dall'oggi al domani, che succede? Grazie della domanda perché sulle, sui social <ride> ho sentito di tutto, anche su qualche uh, testata giornalistica più seria, uh, se sparisce Hauser si è fregato. No, Ausers ha uh, contrattato con un trust olandese, olandese perché la piattaforma è europea, non perché sì. sia interessante il paese in particolare, perché è per più interessante dal punto di vista legislativo. Uh, il Trust olandese uh, attiva lo stesso meccanismo di, di sicurezza, cioè prende il singolo immobile, lo liquida e restituisce il capitale con eventuale plusvalenza agli investitori. Agli investitori. Questo è un meccanismo che avviene automaticamente. Il Trust è proposto a fare questo, fa cioè, fa da garante certo. per il crowd. Che ricordiamolo che comunque la piattaforma di fatto non incamera i soldi degli investitori ma è semplicemente uno strumento tecnologico Gito. che mette in relazione quindi l'opportunità con l'investitore eh, esatto. e, e diciamo svolge un'azione di regia esatto. di servizio esatto, di corretto importante se qualcuno non conoscesse la piattaforma sottolineare che ogni investitore sceglie la quota che vuole investire e non il singolo immobile questo okay. è l'ulteriore, forse il, il, il più... Uh, garantista dei meccanismi cioè diversificare, diversificare, diversificare se sulla piattaforma abbiamo 50 immobili sì. che si presentano in un certo tempo il capitale è, è bene diversificarlo investendo un po' a Madrid, un po' a Lisbona un po' a Milano in un locale commerciale piuttosto che in una struttura a in questo modo uh, veramente si minimizza la possibilità di, di perdita del capitale eh, tra l'altro questo se l'utente non è bravo da solo a farlo, noi da poco abbiamo uh, lanciato un nuovo dashboard, un nuovo pannello di controllo dove tu puoi vedere tutti i tipi di investimenti che hai realizzato e un, un grafico che ti dà il grado di diversificazione del tuo portfolio, quindi se hai investito tutto in una città si accende sì. diciamo, una lucetta rossa, dice guarda cioè, attenzione. attenzione che sì. devi iniziare a mettere soldini in in altre cose, vedere, in un'altra okay. città un altro tipo di immobile un immobile con rendimenti magari più bassi perché ti sei messo in, in uh, opportunità troppo rischiose ultima cosa ogni tipo di opportunità incastra in tre categorie che uh, hanno un profilo rischio-beneficio proporzionale dal più basso al diciamo, basso-medio-alto uh, okay. anche lì noi forniamo una matrice dove l'investitore sa dove sta investendo, cioè in che punto della matrice rischio e ritorno sta, sta okay. investendo, quindi diciamo, cerchiamo di informare in continuazione sul, su, su dove sta insomma, investendo. Ultima domanda, tu sai che eh, chi ci segue eh, diciamo, in grande numero sono gli agenti immobiliari mm. che sicuramente eh, vorrebbero apporti una domanda, che è quella come facciamo nell'ipotesi di avere qualche ottima opportunità Potremmo. di investimento a eh, così presentarla ad Hauser's? Perfetto. Come gli rispondiamo? Eh, chiamateci, chiamateci, chiamateci. È molto semplice: di piattaforma houser.com, hauser houses.it, okay, okay. uh, telefono, uh, email, evidentemente, e attraverso il nostro customer service vi, diranno, vi dirigeranno al nostro dipartimento Real Estate che soprattutto al principio vi orienterà sulle sì. opportunità Houses che come dicevo sì. sono e rientrano in categorie ben precise, quindi non ben, proponeteci sì. di tutto, sì. ma prodotti che hanno pure, appunto questo, questo tipo di, uh, di caratteristiche. Di caratteristiche. Sì. Perfetto, eh, che penso che il messaggio sia arrivato okay. forte e chiaro. Benissimo, dai eh, Giovanni, allora il nostro tempo eh, oggi... È terminato, spero di averti presto per un'altra intervista con novità. con novità. Ok, quindi salutiamo eh, Giovanni Buono, country manager di Hausers Italia. Grazie ancora grazie. e a voi tutti, eh, grazie per continuare a seguirci. Ci vediamo in occasione della prossima intervista. A presto.